In questa domenica la Chiesa ci invita a soffermare la nostra attenzione sul tema del, dell'Eucaristia, la solennità del corpo e sangue di Gesù. L'Eucaristia è il dono più grande che Gesù ha fatto alla sua Chiesa e noi proprio attraverso l'Eucaristia possiamo vivere proprio la intimità con Dio, la intimità con Gesù, facciamo fare questa esperienza profonda di intimità con Lui. Si è fatto cibo per noi, si è fatto pane il tema del pane, peraltro, è facilmente comprensibile. Non può mancare mai il pane sulla tavola degli uomini, almeno in generale il pane è sempre presente. È un linguaggio semplice che tutti possono comprendere, il linguaggio del pane. Così come per quelle folle che erano affamate, mancava il pane, l'elemento più essenziale per sfamarsi. E Gesù provvede nella moltiplicazione dei pani. In un certo senso, attraverso questo Vangelo, di Luca si vuole evidenziare come l'eucaristia si moltiplica, come Gesù si fa a pezzi per noi, potremmo dire, diventa, ecco, diventa cibo per noi e si, si spende a tal punto da farsi, da farsi manducare, noi possiamo mangiare, mi viene in mente a volte quell'espressione delle nonne, dei nonni verso i loro nipotini quando dicono come sei adesso lo abbracciano, lo stringono a sé dicendo come sei bello, io ti mangerei, ecco c'è cioè questo mordere, mordere per, per entrare in intimità, questo mordere per, per affetto, per amore e così Gesù vuole essere preso da noi, nelle nostre mani, nel nostro cuore, lui entra e questa Santa Eucharistia viene portata processionalmente in questa domenica in tutte le, le strade, della terra, il Papa qui a Roma senza dubbio porterà l'eucaristia così anche noi nelle nostre chiese diocesane solennemente portiamo questo pane perché questo pane è il segno che Gesù è vivo, è ancora presente e si lascia mangiare da noi affinché anche noi diventiamo come lui un pane spezzato per gli altri nel servizio umile, nell'amore totale e smisurato verso gli altri, un atteggiamento ecco, evangelico, uno stile nuovo di vita, lo stile della Chiesa in uscita che si fa carico delle sofferenze dei fratelli, si fa pane, si spezza per gli altri. Buona domenica.